Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Luca. Luca? A lui è Tobia. Lei è Celine. Lei come abbiamo? si chiama? Alice. Alice, che mi ricordo che si chiama Alice. <ride> e loro hanno una bella piscina. 549 per 2,74 della Intex esatto. Noi la usiamo tutti i giorni, praticamente abitiamo qua dietro, quindi veniamo esatto. a trovarle ogni tanto. Andiamo a chiedere aiuto, a Sono Sempre no, no. yeah. gentili, ci danno sempre una mano. Abbiamo preso la connessione perché esatto. si è rotta, ce l'ha andata senza problemi. Esatto. Abbiamo preso anche la pompa di calore. Funziona quella della crea. adesso non serve, che adesso fa caldo. Adesso fa caldo. Adesso no, un fa... mese fa la usavamo. Un mese fa la usavate e fra un mese magari la useremo. Infatti. Okay. Voi avete preso anche il telo invernale, giusto? Ho oh, il kit invernale. Come vi siete trovati con il kit Davvero invernale? no, non abbiamo avuto neanche un problema perché addirittura ho avuto più problemi d'estate a usare la piscina che di d'inverno. Perché quando ho aperto il telo mi sono trovata l'acqua pulitissima. Ok. Molti clienti sono perplessi sull'efficacia del kit invernale, magari perché poi la aprono quando fa caldo e invece noi abbiamo bisogno di testimonianze di clienti che l'hanno già utilizzato in modo tale da tranquillizzarli sul fatto che il prodotto è sicuro, giusto? Sicurissimo, è usato tutto l'inverno da... Settembre ad aprile zero problemi, l'ha okay. ghiacciato, acqua pulitissima. Ogni tanto bisogna votare l'acqua sopra più mano con la pompa, ma oltre a quello zero problemi. Anzi, ha ah. superato le mie aspettative perché sai, anche con la crisi idrica che c'è oggi, non si sì. cercare tutta quell'acqua lì è una gran vantaggio. Esatto, nei vantaggi infatti noi non avevamo messo questa cosa, ma la metteremo perché infatti adesso il periodo sta. Eh... Cambiando. Andat, cambiando il tempo sta cambiando e ci sarà sempre più bisogno di acqua e di risparmiare acqua esatto. ehm, quindi non hai fatto fatica a metterlo no. eh, hai risolto i problemi di doverla stivare smontarla che era comunque una menata e ti sei trovato con l'acqua pulita giusto esatto. ti senti di consigliarlo quindi vi sentite di consigliarlo esatto. va bene esatto, sì. grazie mille vi ringrazio grazie. ci vediamo ciao ciao ciao